Questo è il momento in cui faremo esplodere una coccola. Oh! 10.000 pallor sotto il ragazzi. Eccolo, eccolo Io sono barbuto, ma non ho la barba Benvenuti in questo nuovo video Il video di oggi sarà un video molto breve Durerà precisamente 4 minuti e 20 Ma faremo un sacco di cose Non faremo solo quella che c'è scritta nel titolo Fatemi sapere se questo nuovo genere di video vi possa piacere o Se preferite video lunghi Appunto non perdiamoci in chiacchiere Iniziamo ad andare a fare le robe Perché abbiamo un sacco di cose da fare さんの allora c'è un trend che sta andando molto di moda in America Ovvero prendere una coca cola un'anguria E cercare di farla esplodere con degli elastici Ovviamente ci serve una coca cola E degli elastici Direi che ne abbiamo abbastanza No non sono tutti qui Ne ho presi altri Ecco qui gli altri Siamo pieni di elastici ragazzi Mamma mia Sono tantissimi Allora siamo qui in mezzo alla natura Ci siamo recati in un bosco eh, Sentite i rumori Qua è stato avvistato un Bigfoot Qualche settimana fa Noi non ci credo a sta cagata Cioè un Bigfoot ragazzi Comunque siamo qua Abbiamo portato tutta l'attrezzatura Per far esplodere questo questa Coca-Cola però ci apprestiamo. Perfetto, allora siamo qua. Mi leggo i capelli. Qua è pieno di moscerini ragazzi. Sento moscerini ovunque. C'è della gente. Ci sono i nostri elastici. Allora, siamo pronti ragazzi. Questo è il momento in cui faremo esplodere una Coca-Cola. Oh, oh Dai! Quando <ride> sta per esplodere io mi lontano. Oddio! Oddio! La vedo già allargarsi un po', eh. Io sento passi, non è che è il Bigfoot? esploderà oggi la Coca Cola? Allora mi metto un paio di occhiali da sole perché non vorrei che il tappo partisse Ok ragazzi si va col terzo pacchetto di elastici Non so se esplode tutto in un colpo oppure mi avvisa tipo Ragazzi mi raccomando io sono un professionista non fatelo a casa Madonna, pensate ad avere tutti questi elastici al polso Il mio polso sarebbe già esploso Perché la bottiglia di Coca-Cola, no? Occhio, eh, occhio perché potrebbe... Dai, stai... Occhio, no, per favore un Giuseppe! Occhio! Sono tantissimi, ragazzi Andate qua Magari scuotendola un po' Ragazzi, è possibile? Abbiamo quasi finito anche il terzo sacchetto di elastici Comunque questi video sono sul canale di Barbuto Sempre piaciuti. piaciuto, è incredibile Cosa vi regala il vostro barbuto? Che emozione Io spero che esploda Perché poi a toglierli tutti questi elastici La vedo dura oh mio dio ragazzi ma non esplodi più stiamo per finire addirittura il quarto pacchetto di elastici ragazzi ci vuole una forza è brutta barbuto sempre forzuto qua quarto pacchetto finito si parte col quinto oddio non puntare verso di me oh mio dio ma è super resistente questa bottiglia abbiamo praticamente finito anche il quinto pacchetto quanti ne avremmo messi il sesto pacchetto di elastici sta per esplodere ragazzi io ve lo dico e eh, ho Coca Cola ovunque Questa è la bottiglia <ride> Potrebbe diventare un bel soprammobile Sì Ok ovviamente non la lasceremo qui Adesso la butteremo da qualche parte Però Quindi è bellissimo A una certa non esce più la Coca Cola Perché ha fatto tappo eh, Ecco il risultato È diventata rigidissima Vedi sì, così non si stringe è Questo è un esperimento, ragazzi, della scientifica. Chiamatemi, se volete vi insegno un trucco per far diventare una bottiglia. Indistruttibile. <sussurra> indistruttibile. <sussurra> Queste treccine verranno bene o verranno male, secondo voi? Oh. <ride> <ride> <ride> Comunque sei arrivato a 10.000. Abbiamo anche vinto, incredibile. Questo è per i 10.000. Siamo arrivati a 10.000. Sì. 10.000. <ride> Ah, 10.000 follower su Twitch, 10.000 follower su Twitch, prima grande traguarda anche qui. 10.000, siete i primi 10.000 che seguono. Quel barbuto è sempre piaciuto. <ride> wow, che serata, ragazzi! Che serata, abbiamo fatto tre cine 10.000, due vittorie. Grazie, ragazzi, 10.000. <ride>